C'è play, premi like, ci stanno le tigre online oh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi sta a pazzo capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si è altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la crew Devi iscriverti al canale Maxi Mikch su YouTube Se oh, tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un pazzo in più Non si mi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 ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e come vi avevo promesso eh, vi porto un raduno ragazzi un raduno eh, contest diciamo in cui diciamo, potrete partecipare non diciamo potrete partecipare e ovviamente adempiendo a tutti i requisiti che avete visto all'inizio del video e seguendo il regolamento che troverete alla fine del video ragazzi queste che state vedendo che stanno scorrendo sono tutte le moto che potete usare per partecipare a questo, a questo raduno verrete giudicati da dei giudici, non sarò solo io a giudicare voi ma ci saranno altri giudici che giudicheranno le vostre moto e il vostro abbigliamento in maniera tale da poter eh, scegliere il primo classificato. Ci sarà un unico vincitore, questo vincitore vincerà un account moddato ragazzi, ovviamente non sarà un account moddato eh, a bestia, nel senso che comunque non sarà qualcosa di esorbitante quindi non vi aspettate bilioni o trilioni o cazzate varie anche perché non è possibile assolutamente mettere in GTA Online tutt'ora mettere eh, milioni, bilioni, trilioni e cazzi e mazzi però comunque ci sarà mh, qualcosa ci sarà parecchio in questo account quindi eh, avrete rango, avrete soldi, avrete un po' tutto vi aspetto domenica prossima per questo raduno, mi raccomando seguite tutte le regole, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti!